Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere delle cuffie bluetooth, quello che vi ho fatto vedere nell'unboxing, a un prezzo di 40 euro. Allora, andiamo a indossarle, a uh, cancellazione del rumore, bluetooth 5.2, uh, spessore della cuffietta a 5.2 mm. Io mi trovo molto bene, non si sentono rumori esterni, ehm, nelle metro non si sente nulla. Veramente sono delle ottime cuffie che vi consiglio di acquistare. Ringrazio anche questa persona che non so se ha un canale YouTube, infatti se mi sbaglio sì, ha un canale YouTube. I menti ragazzi mi fanno stare benissimo perché veramente sono ottimi commenti abbiamo il touch che si trova a di sotto nei lati qua che è un po scomodo rispetto a sopra a quattro microfoni al momento su questo tipo di cuffie custodia di ricarica wireless eh, con cancellazione del rumore come vi ho detto anche la possibilità di cescano le cuffie improvvisamente sicuramente queste eh, ricarica dura 4, vi fa quattro ricariche uh, wireless, significa quattro ricariche sulle vostre cuffiette. Durata delle cuffie: circa 30 ore di autonomia. Ha la certificazione X7, significa resistente all'acqua, ma non a nuoto. Se non ve le portate al mare, no. solamente se piove, se modo in modo esagerato, io lo provate. È ottimo come cosa. Abbiamo anche la porta USB tipo C. Uh, che vi permette di ricaricare direttamente le vostre cuffie in modo molto veloce in circa un'ora e mezza e abbiamo un peso di circa 30 grammi, pochissimo alla fine come peso che è l'audio che è stereo, veramente comodo come l'audio la, uh, e l'unico colore colori che vi manco anche il link in descrizione su Amazon uh, è in nero peccato per questa è l'unica pecca perché mi piacerebbe provarle anche gli altri colori eh, su questo punto di vista. Poi un'altra pecca in, in ambito hardware, il problema delle cuffiette si ritrova direttamente all'esterno, perché io se voglio delle cuffiette che con un touch io devo andare a cliccare sopra secondo il mio punto di vista, rispetto a delle cuffiette che dovete cliccare giù per farle funzionare, è un po' scomodo sul punto di vista questa cosa abbiamo anche la chiamata la recensione della chiamata è ottima questi quatt quattro microfoni coprono veramente tantissimo e io mi trovo veramente bene uh, ora mi ritrovo come ho detto al ristorante Re di Napoli a prendere aprire un aperitivo infatti oggi non lavoro ve l'ho detto eh, ragazzi e comunque ora mi sto mangiando anche due patatine che ci vuole in questo momento e da qua vedo anche tutto il panorama di mergellina mo vi faccio vedere sì questo è tutto il panorama da al fuori se, specialmente la sera a mangiare qua È ah, incredibile vi, vi dico eh. oh, questo è il ristorante dove sto facendo l'aperitivo poi, questa maledetta luce che mi copre il video, a parte questo, è tutto a posto. Eh. Uh, ci sono cuffie sicuramente a livello superiore, sia il touch sopra, o cuffie, per esempio sui 100 euro, con cancellazione del rumore, suono ambientale, uh, come esempio le cuffie uh, della Samsung, cuffie Bluetooth uh, Wireless uh, Plus, perché uh, Buzz più si chiamano alla fine, o quelle dell'Apple che sarebbero pure ottime. Però allora, comunque ha uh, delle cuffie di fascia uh, medio alta, con cancellazione del rumore, quattro microfoni, si sentono bene in chiamata. Uh, nella metro non si sente nessun rumore grazie alla cancellazione dei rumori, come vi ho detto. Però hanno dei problemi, per, o, per esempio se ci, ci sta molto vento, non c'è la possibilità di sentire la persona che uh, state parlando. Veramente è una cosa un po' scomoda, però qualsiasi tipo di cuffia. Su questo ambito ho molti problemi. Un altro mio consiglio di andare a vedere i miei vecchi video su alcune cuffie economiche sui 30-20 euro, eh, rispetto a quelle queste le superano assolutamente il doppio. Ci sarà anche un confronto, fatemi sapere giù nei commenti se devo fare anche il confronto per esempio su altro tipo di eh, cuffiette. Uh, cuffiette per esempio con i fili contro cuffiette senza uh, fili vediamo un pochino qual è la differenza tra tutte e due e ragazzi io alla fine vi consiglio direttamente questo tipo di cuffiette perché sono ottime cuffie vi aiutano sicuramente nella vita quotidiana a uh, interagire uh, per strada, nelle metro, nei treni sicuramente è ottimo come cosa e con questo, anche una bellissima custodia di ricarica uh, fatta anche in plastica nel lato. Quando, per esempio, vi spiego, quando voi dovete una, la prima volta, le configurate. Uh, C'è il tasto: sta il tasto bianco che si trasforma in verde. Già sono configurate, le mettete direttamente nell'orecchio molto, ma molto facilmente. Cuffietta wireless, avete la possibilità di. Uh, vedere se per esempio sono scariche sono cariche quando sono scariche è luce rossa quando sono cariche è luce verde e si carica in automatico basta chiudere aprire uh, faccio vedere un attimo basta a tenere aperto la custodia in questo modo chiudete in questo modo e le cuffie già stanno ricaricando veramente questa è la custodia molto carina esteticamente secondo il mio punto di vista e con questo è tutto ragazzi ora mi godo finalmente il mio aperitivo in Santa Pace Mm. da anche le mie patatine e il mio coso eh, il mio coso intendo capite bene specificamente non dico cose senza senso non capite altre cose sarebbe patatine e tutto quello che sarebbe dopo lo spritz dai ragazzi per modo di dire che devo dire più di questo e con questo è tutto da Tecno Gigi ci vediamo in un prossimo video ciao raga